ciao bambini oggi io e il mio aiutante vi spiegheremo come stupire tutti con i disegni in 3d vi occorrono un cucchiaio ciotole pennelli cartoncini farina 00 sale fino lievito acqua tempere e un forno a microonde In una ciotola abbastanza grande mettete 3 cucchiai colmi di farina, 3 cucchiai di sale fino, un cucchiaino di lievito, noi abbiamo usato quello per torte salate. Aggiungete uno alla volta 9 cucchiai di acqua fredda. Mescolate con cura fino a ottenere una pastella fluida. Poi dividete la base in ciotoline più piccole. In ogni ciotolina aggiungete un po' di colore a tempera e mescolate molto molto bene. Ora realizzate il disegno sul cartoncino. Lo strato di colore deve essere piuttosto spesso. Potete utilizzare i pennelli per le parti grandi e uno stuzzicadenti per quelle piccole. Come vedete, i colori si possono sovrapporre. Con l'aiuto di un adulto, mettete nel forno a microonde il vostro disegno e lasciatelo cuocere per 30 secondi alla massima potenza. Guardate cosa succede! Opla! I vostri disegni in 3D sono pronti!